Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io, e amico Orso, volevamo farci un'insalata di riso, ma siccome la food writer, che è anche la regia, Ciao. è allergica al nickel, abbiamo pensato di fare una versione nickel free. Grazie. Figurati. Ovviamente va bene anche per tutte le altre persone che non sono allergiche al nickel, ma abbiamo voluto condividerla con voi, almeno questa versione, per fare in modo che tutti quanti possano mangiarla. Noi abbiamo sostituito il riso normale con i basmati. Uno perché è più gustoso, due perché è più veloce farlo. Questa è la ricetta, speriamo che il video vi piaccia. Sigla! Mm. È, buonissimo. è buonissimo e questa era la ricetta della nostra insalata di riso vi ricordiamo che la, la ricetta completa anche con tutti i passaggi la trovate sul nostro sito che è www.micorsocaffè.com come è scritto sul crembiule se vi è piaciuta fatecelo sapere lasciate un like qualche commento e se volete spammate su tutti i social che che vi vengono in mente iscrivetevi al canale e, e per oggi è tutto io amico Orso e la Food Writer Ciao. vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima ricetta bye bye